Non lo so, nel modo più assoluto no. Non è vero, questa qui è una cosa orribile, certo che ci va. Non so cucinare, non lo so. Cioè sai chi ce la mette e chi no. <ride> Questione dei gusti. Io amo massacro col pepe, per esempio. Penso proprio che non ci vada. La cipolla va dappertutto. No, va dappertutto. A prescindere. Mm. No, non ci va. Eh, Sì, ci va. Sì, sì, ci va. La carbonara va assolutamente senza cipolla. La cipolla è la panna, come l'ho mangiata qualche volta una cosa orribile invece ce va, va ci dica la tua ricetta per, no io non ce la metto ci metto l'aglio però io siccome vedo pure antonella clerici che ci sono la cosa dei cuochi e ci va la cipolla <ride> perciò la carbonella sì, ah. ci va però a me non mi piace <ride> perciò Beh, faccio queste domande, signora, sì, possiamo... mi dica mi dica